Sono il Titano Gormiti, potenza degli elementi Energia del magma Difensore del magma! Molto bene! Chi devo fare esplodere? Niente esplosioni, ma... Vedi quel frammento del cuore del titano? Mm? Su un getto di lava rossa bollente in mezzo a un campo di geyser? Ci penso io! Ha! Il mento è potentissimo. Se non avessi i poteri del magma, anch'io non riuscirei a stringerlo. Eh? Cos'è? È solo un altro frutto di Zango. Eh? Non credo proprio. Dietro di me. Eh? Benvenuti qui! Datemi quel frammento e andate via via via dalla mia isola! Mostriamogli cosa sa fare un guerriero Gormita! Via! Yeah! Scudo vulcanico! Ah. Gormiti, potenza degli elementi! Forza del cristallo, combatti! Oh. Combatti! combatti. Ciao Trek! Oh, guardate un po'! Una grande e scintillante faccia di pietra. Dovremmo tremare dalla paura. Scintillante a me? Oh! Forte! Merito dei poteri del cristallo! Sono curioso di vederlo in azione! Disporsi in formazione d'attacco! <susurre> ah! oh! Sei grande, amo! Dormiti!